I risultati dell'applicazione del prodotto NSP Come sono stati utilizzati i prodotti NSP per i bambini? Bambino, 9 anni. Che cosa è successo? Ho avuto un'infezione virale, influenza con polmonite, otite, c'erano tre cicli di antibiotici. Aveva spesso il raffreddore. Disturba lo stomaco, l'appetito è ridotto. Si è distratto a scuola. L'attenzione non è concentrata. Al mattino sembra stanco e pallido. Difficoltà a dormire, insonnia notturna, molto difficile alzarsi la mattina. Le prestazioni sono drasticamente ridotte. Lo psicologo scolastico ha visto segni simili alla sindrome da iperattività. Ha detto, cambia urgentemente la dieta e contatta gli specialisti. È stato testato per l'ipotiroidismo. L'ipotiroidismo non è stato confermato. L'astenia si è verificata dopo una grave influenza con complicazioni. L'endocrinologo ha raccomandato zinco, selenio, iodio e magnesio. Iodio, durante il giorno, magnesio, per cena. Come aiutare uno studente ad avere meno raffreddori, più facile da ricordare, ad essere attento. Manutenzione della difesa. Ingredienti, zinco, selenio, vitamine A, C, E, piante che supportano l'immunità. Ginseng siberiano. Una lunga tradizione nel dare vitalità e contrastare la fatica. Naturalmente, supporto immunitario. Curcuma. Supporta il sistema immunitario e il fegato e aiuta a mantenere il corretto funzionamento dei polmoni e delle vie respiratorie superiori. Stelli di asparagi medicinali, concentrato di bacche de acai, euterpe vegetale, fiori di broccoli. Foglia di cavolo vegetale, estratto di frutta esca laccata, frutto di larice cinese. Fuco. Il componente principale sono le alghe brune, una ricca fonte di iodio, oligoelementi, alginati. Iodio, perché è così importante per il cervello? L'Organizzazione Mondiale della Sanità riferisce sullo iodio. La carenza di iodio è la principale causa di danno cerebrale durante l'infanzia. Ciò porta a uno sviluppo cognitivo e motorio compromesso, che influisce sulle prestazioni scolastiche del bambino. In età adulta, ciò influisce sulla produttività e sulla capacità di trovare lavoro. Le persone con carenza di iodio possono perdere 15 punti cui e quasi 50 milioni di persone soffrono di un certo grado di danno cerebrale associato alla carenza di iodio. C'è abbastanza iodio nel cibo? Ai bambini raramente piacciono i cibi che contengono molto iodio. La soluzione più semplice, kelp. Magnesio. Ingredienti chiave, magnesio, acido malico. Cosa possono dare alla salute del bambino? Molte cose. Energia, sonno sano, compostezza, attenzione. Abbiamo anche aggiunto super omega 3. Scienziati di tutto il mondo stanno cercando di capire come correggere l'iperattività e il deficit di attenzione dei bambini. Tra i consigli efficaci ci sono anche questi, cambia dieta. Leve zucchero, latte, fast food dalla dieta. Cosa c'è che non va nel latte? Niente. Se il latte non è biologico, ciò significa che possono entrare antibiotici e altre sostanze indesiderabili. L'eccessivo carico tossico e l'allergia non aiutano il cervello dei bambini a funzionare bene. Cosa c'è che non va con lo zucchero e le bevande zuccherate? Lo scandalo della tartrazina è noto. È un colorante che viene aggiunto al succo per bambini e ad altri cibi preparati. La tartrazina aumenta la perdita di zinco e di altre sostanze importanti per il cervello. I coloranti alimentari sintetici hanno molte più probabilità di causare reazioni allergiche rispetto a quelli naturali. La Food and Drug Administration statunitense ha scoperto che circa 100.000 persone sono ipersensibili alla tartrazina. Si raccomandava di vietare l'uso di questa sostanza nei medicinali e di limitare drasticamente l'uso di questa sostanza nei prodotti alimentari. Link all'articolo citato. I rischi e gli effetti collaterali associati all'uso includono iperattività, rinite, disturbi visivi e possono essere cancerogeni, mutageni e teratogeni. È un fattore di irritabilità e disturbi del sonno nei bambini. Link all'articolo citato. A seguito di un nuovo studio condotto nel settembre 2007 presso l'Università di Southampton sugli effetti di alcuni coloranti alimentari sul comportamento dei bambini. Il Parlamento europeo ha deciso che qualsiasi alimento contenente una di queste sostanze E102, E104, E110, E122 o E124 deve essere etichettato come segue, può causare una ridotta attenzione e comportamento nei bambini. In connessione con benzoati, E210, E215. Si ritiene che la tartrazina sia coinvolta in un'ampia percentuale di casi di disturbo da deficit di attenzione con o senza iperattività. E102 è usato in Europa come colorante alimentare. Ma torniamo al latte. C'è una raccomandazione per rimuoverlo dalla dieta. Cosa c'è in cambio? Calcio. E sicuramente magnesio. Come è stata organizzata esattamente la ricezione dei prodotti NSP? Al mattino? A colazione, subito dopo clorofilla, 1 a testa, super omega 3, lecitina, kelp, magnesio, probi 11, super complex. Capsula protettiva di formula 1 con uno spuntino prima di pranzo. Calcio una compressa, super omega 3 una capsula a pranzo. Calcio una compressa, magnesio una capsula, lecitina una capsula per cena. Ogni prodotto, una capsula per dose. Il numero di ricezioni dipende dalla compatibilità dei prodotti. Si ottiene il totale giornaliero. Clorofilla, un cucchiaino a stomaco vuoto. Super Omega 3, due capsule al giorno. Lecitina, due capsule al giorno. Kelp, ha iniziato con una capsula per colazione, quindi ha aggiunto un'altra capsula, due per colazione. Magnesio, due capsule al giorno. Probio 11, una capsula al giorno super complesso, una compressa al giorno. La protettiva, una capsula al giorno. Calcio, due compresse al giorno. Quanto dura ogni confezione di prodotto? Clorofilla, un cucchiaino a stomaco vuoto. Un cucchiaino è di 5 ml in una confezione 475 ml. Super Omega 3, due capsule al giorno. La confezione contiene 60 capsule, per un mese. Lecitina, Due capsule al giorno. La confezione contiene 170 capsule, per 85 giorni. Kelp, ha iniziato con una capsula per colazione, quindi ha aggiunto un'altra capsula, due per colazione. La confezione contiene 100 capsule, per 50 giorni. Magnesio, due capsule al giorno. La confezione contiene 90 capsule, per 45 giorni. Probio 11, una capsula al giorno. La confezione contiene 90 capsule, per 3 mesi, super complex, una compressa al giorno. La confezione contiene 60 compresse, per 2 mesi. Formula protettiva, una capsula al giorno. La confezione contiene 120 capsule, per 4 mesi. Calcio, 2 compresse al giorno. La confezione contiene 150 compresse, la confezione durerà 75 giorni. Cos'altro è stato aggiunto? Periodicamente, Perfect Eyes, 60 capsule, al posto del super complex. Ciò era necessario quando il carico di lavoro aumentava. Lupolo e valeriana con passiflora, 100 capsule, 2 capsule a cena, bevi per una settimana e fai una pausa per una settimana. Applicato per circa due mesi, poi il sonno è tornato normale senza lupolo e valeriana con passiflora. Quello che è successo? Quasi tutto. Abbiamo raggiunto i seguenti obiettivi, meno raffreddori, più facili da ricordare, essere concentrati e attenti. Ho avuto il raffreddore più volte all'anno, non è stato difficile, mi sono ripreso rapidamente. Perché quasi tutto? Perché alla fine dell'anno scolastico, il bambino è stato selezionato per la squadra di basket della scuola. Trascorse tutta l'estate in compagnia degli atleti, addestrato, impegnato. Non mi sono ammalato. Quando la scuola è iniziata, di nuovo stanco, sovraccarico, ma senza segni di astenia. Svolge abbastanza bene il programma scolastico, per superare lo sforzo fisico sono stati aggiunti Everflex e Coenzima Q10. La madre del bambino ringrazia l'NSP per un ottimo prodotto e per la salute del bambino.